Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario Un'altra puntata di Restart in cui incontriamo le imprese, incontriamo i professionisti Ecco, questa è una puntata in cui ho ospiti dei professionisti per quanto riguarda la cassetta degli strumenti per l'impresa, quindi avremo delle piccole pillole che possono essere utilizzate dalle imprese e dagli imprenditori, e il tema specifico è il passaggio, aperta parentesi, coinvolgimento generazionale. Tema dibattuto molto spesso, ma ci tengo a dare queste pillole con gli amici che sono presenti in studio. E passo subito a presentarvi. Ho l'onore di avere con me la dottoressa Silvia Frola, benvenuta, commercialista in Brescia. L'amico eh, Angelo Quaglia, dottore commercialista in Brescia, benvenuto, no, grazie e l'educatrice consulente finanziaria Giusy Biondelli che è di casa, qua da noi. Buonasera a tutti, benvenuti. È vero che siamo a novembre, che il mese di educazione finanziaria è terminato, ma noi l'educazione finanziaria continuiamo a farla per piccole pillole tutti, tutti, tutti i mesi. E qui oggi vogliamo parlare proprio di questo tema che è particolare, che è un tema che Un'azienda su tre non riesce a passare, cosa vuol dire? L'imprenditore che ha fondato non riesce a passare tutto quello che ha creato, non riesce a dare continuità e muore l'azienda perché o viene venduta o viene comprata o non va proprio più avanti. E questo è un tema molto importante per il territorio, per le imprese e per il futuro proprio dell'economia del, del territorio. Quindi ho voluto affrontare questo tema con, e parto subito con l'amico dottor Angelo Quaglia, benvenuto ancora una volta, ma a te Angelo, qualche piccola pillola che sentiamo spesso parlare di questi strumenti, tu sei un maestro dal punto di vista di questi strumenti che sono nella cassetta del, degli strumenti finanziari per l'imprenditore, che sono il trust e la fiduciaria. Queste due cose, essere così, questi due satelliti che non sono ben conosciuti, possono essere utili all'imprenditore? Come possono essere usati? Allora, se mi permetti, farei un piccolo inciso: che purtroppo nel mondo dell'imprenditoria l'esperienza, la, la, la capacità imprenditoriale non sono caratteristiche che si tramandano automaticamente da padre in figlio. E conseguentemente eh, la difficoltà è proprio quella del passaggio generazionale di fare in modo che la continuità aziendale venga raggiunta cercando di costruire quelle qualità che erano in capo ai fondatori per fare in modo che anche le successive generazioni possano continuare a dare sviluppo all'impresa. Eh, sicuramente eh, tutto è in mano all'imprenditore però noi professionisti possiamo aiutare a creare una struttura che possa facilitare il percorso di accompagnamento. Crediamo infatti che L'accompagnamento di, di strutture, hai citato tu il Trust che effettivamente è la, la struttura che particolarmente noi conosciamo e che proponiamo per quanto riguarda certe, certi passaggi generazionali insieme a tanti altri strumenti che poi magari acceniamo, permette di creare quel, quella rete di, di professionalità che possono accompagnare una crescita e quindi un passaggio per dare continuità a quelle che sono le esperienze acquisite in tanti anni di carriera da parte delle prime generazioni degli imprenditori, fino ai figli e così via. Il Trust è uno strumento poco conosciuto, ma assolutamente molto utile per poter effettivamente utilizzare il, e attuare il passaggio nazionale. Utile non solo da un punto di vista di efficienza fiscale, per quanto riguarda le, la successione o le, i trasferimenti dei patrimoni ma anche quello di creare, come dicevo prima, un, un contesto di, di persone e di professionalità che possano accompagnare nel percorso. Bene, abbiamo visto il Trust come appena sulla soglia. Il, il dottor Quaglio ci ha accompagnati sulla porta del, del Trust e ci ha spiegato che una vite a stella non si, non si apre se non si svita se non con un cacciavite fatto a stella. Quindi dalla cassetta degli strumenti, questo è il primo passaggio, è giusto quello che ha detto dal punto di vista del non si trasmettono le competenze, ma dottoressa Silvia, vengo a te intanto, nei tuoi anni di professionalità, di incontri con i clienti, di, di, di, di problemi che vengono proprio da quello che c'è introdotto ora il dottor Angelo, qualche tua piccola esperienza, qualche vostra esperienza di studio che vi ha ha portato ad accompagnare qualche, qualche impresa. C'è qualche caso che vuoi raccontare? Vabbè, in primis dobbiamo dire che purtroppo per il passaggio generazionale non c'è una ricetta per cui ogni azienda deve intervenire con strumenti ad hoc ma deve accompagnare quelli che sono degli strumenti meramente alle volte formali come poi magari andremo a spiegare in alcuni con una, mh, un ingresso in azienda con delle fattispecie che permettono all'imprenditore di poter trasferire questo bagaglio di conoscenze, perché molto spesso eh, ci si ferma solamente nel dire sì, ho già iniziato un passaggio generazionale, magari ho trasferito la nuda proprietà, delle azioni piuttosto che delle quote, ma se questo non è accompagnato con un percorso condiviso all'interno dell'azienda, si rischia purtroppo di non far percepire la bontà e questo trasferimento di conoscenze, perché l'importante, o meglio ciò che noi riteniamo importante per il passaggio generazionale, è la condivisione di questa esperienza, ma anche il consolidamento. Quindi eh, non è possibile affrontare un discorso di passaggio generazionale solo da un punto di vista formale o piuttosto affrontandone i tempi. Necessita di un percorso condiviso ma che richiede anche un determinato periodo per poter essere affrontato al meglio. Quindi un po' di pazienza nel seguire e nel conoscere la storia dell'imprenditore, anche gli aspetti così familiari perché è importante coinvolgere la famiglia, perché se parliamo di coinvolgimento, la famiglia non è un satellite che gira intorno all'apprenditore, ma ne trae l'humus. Si ha creato tutto questo anche perché le imprese, lo diciamo fino allo sfinimento, in Italia sono di origine familiare. Sono famose in Europa e nel mondo per l'origine familiare, quindi dobbiamo mantenere questo ceppo che ha permesso di costruire in 40-50. 80, cominciamo ad avere aziende di 85 anni, vero Giussi, che sono presenti sul territorio. Giussi, educatore e consulente finanziario. L'educazione finanziaria, Giussi, per te la domanda è specifica, proprio gli strumenti che possono essere utilizzati per la salvaguardia anche del denaro che viene prodotto dal reddito dell'imprenditore e passarlo poi... Che strumenti? So che ci sono queste famose polizze, Giussi, ma è un mondo, un mare, un piccolo tuo entrata in questo mondo. Beh, dire polizze è dire tanta roba, tanti concetti diversi, perché comunque viene utilizzata questa parola, ma per identificare tanti strumenti diversi. Sicuramente esistono le più importanti, sono le tre polizze, quindi la polizza vita, fine a se stessa, quindi che assicura il caso vita, il caso morte, la polizza di investimento vita, che rientra nelle polizze vita, e poi assolutamente la polizza eh, più importante nell'ambito della nostra vita professionale di tutti i giorni è sicuramente la parte che riguarda l'RC professionale. Farei un passo indietro, sicuramente il fatto di eh, qualsiasi sia lo strumento, che, che parliamo di polizze, quindi che abbiano le caratteristiche del contratto assicurativo, l'impegno di abilità, l'insequestrabilità, tutta una serie di caratteristiche che sono previste dal codice civile, e che sono veramente fondamentali nel processo di pianificazione patrimoniale. Ma tornerei alla premessa che è stata fatta sia dal dottor Quaglia che dalla dottoressa Frola, che è quello del fatto assolutamente di concepire una, eh, una concezione del futuro, quello di non dare per scontato che i nostri figli o comunque i nostri familiari abbiano le caratteristiche di continuità nell'ambito aziendale, Laddove non siamo all'interno dell'azienda, assolutamente la pianificazione patrimoniale ci consente di rinviare il valore della nostra famiglia dove valore intendo proprio veramente in senso ampio, non parlo solo di patrimonio in termini di immobili o di somme di denaro ma parlo proprio dell'insieme del patrimonio della famiglia e quindi cambia il concetto, è un concetto di patrimonio al servizio delle esigenze della famiglia e questo è davvero molto importante perché eh, va ad avere una visione globale che non è solo ristretta alla fiscalità, al rendimento, a dei segmenti che sono un parziale di una visione totale. Quindi è importante pianificare a livello patrimoniale per avere una visione di insieme delle esigenze della famiglia, di quello che è eh, l'utilità che deve assolvere questo patrimonio per la famiglia, per le persone che amiamo. Non parlo solo di famiglia in senso stretto, peraltro concetto che nel ventunesimo secolo è molto più ampio rispetto a un tempo. Torneremo dalla Giusia anche perché stiamo toccando vari punti vari punti del passaggio generazionale. Come vedete però per affrontare il tema del coinvolgimento o passaggio generazionale serve un team. Non puoi fare, non esistono i tuttologi, le relazioni del dottor Quaglia, della dottoressa Silvia, della... Uh, Giosi Biondelli sono molteplici, servono notai, servono in qualche caso anche qualche avvocato che va coinvolto, magari gli stessi della famiglia, perché non si scavalca mai il commercialista, l'avvocato che ha seguito, o il notaio che ha seguito la famiglia per anni, ma il team porta delle innovazioni in confronto tutto volto a proteggere il patrimonio, non a depauperare, quindi il team porta avanti questi progetti, da soli non si... Non esiste solo il consulente finanziario, non esiste il dottor Cominciano a sé stante. Però volevo fare una piccola pausa, ringraziare il nostro sponsor che è sempre qua con noi, Luca Caffè. Abbiamo bevuto un caffè nel backstage, nel, prima dell'inizio della trasmissione. Ringraziamo sicuramente Gianluca Venturelli che permette anche questa messa in onda di questo punto di vista, dal punto di vista della, della trasmissione, del restart, che ci permette di avere ospiti, aziende e quant'altro, l'azienda è Luca la trovate sul sito Luca Fè, e quindi eh, vi invito anche a bere un buon caffè italiano che viene fatto qua in provincia di Brescia, a Carpenidolo, quindi ringraziamo. Tornando a noi, ringrazio la regia veramente sempre puntuale in questi aspetti così per, particolari, ma permettono la sopravvivenza e l'indipendenza di, di questo format dal punto di vista di poter inviare, invitare chi ritengo. Oggi ho i professionisti che sono al servizio delle imprese, che sono... Diciamo, i guardiani del patrimonio delle imprese, sono i difensori del patrimonio, possono accompagnare nel viaggio, vero dottor Quaglia? Non, si, si, non ci sposiamo con l'imprenditore, lo possiamo accompagnare in questo viaggio e anche di educazione finanziaria dell'imprenditore e della, della famiglia, giusto dottore? Sì, diciamo come ce ne hai detto prima, il, il contesto economico italiano è caratterizzato da famiglie di imprenditori e quindi... La relazione impresa-famiglia è un tema assolutamente molto importante, quindi in quel team di professionisti che tu prima citavi, sicuramente la multidisciplinarità che deve eh, variare da aspetti che gestiscono l'azienda, aspetti che gestiscono il patrimonio, aspetti che gestiscono anche l'equilibrio di relazioni tra i membri della famiglia, perché comunque abbiamo visto che famiglie a, diciamo così, caratterizzate da più rami familiari che gestiscono un'azienda magari hanno già dovuto trattare determinati temi per trovare l'equilibrio fra i vari rami della famiglia. Altre realtà invece dove il contesto familiare magari è più eh, ristretto certi temi non sono stati trattati e quindi si dà un po' per scontato che il figlio possa succedere nelle stesse identiche eh, nello stesso identico ruolo con le stesse identiche caratteristiche del padre purtroppo però questo non è assolutamente scontato e eh, vediamo che anche l'imprenditore di, di prima generazione ha bisogno di essere accompagnato per poter imparare quella che vediamo che non spesso è colta che è la delega cioè essere sempre presenti non vuol dire passaggio generazionale che il, la prima generazione venga messa da parte eh, ma bisogna assolutamente valorizzare quella che è l'esperienza, però anche il dare spazio alle future generazioni attraverso la delega, il controllo o altro, sono tutti passaggi che non possono essere improvvisati, ma che necessitano un certo periodo di tempo di lavoro. Il ruolo di tutti i vari professionisti è proprio quello di aiutare a fare determinati ragionamenti, a prendere atto di determinate dinamiche che, in realtà magari possono essere non conosciute e si, si gestisce un po' l'azienda un po' di impulso. Ricordiamo sempre che senza l'imprenditore che ha costruito dal do, dopoguerra ad oggi le imprese eccetera non ci sarebbe niente da passare, quindi l'imprenditore va mantenuta la sua storia, il suo rispetto, quello che ha costruito, le fatiche e i problemi che ha dovuto affrontare, quindi senza l'imprenditore non ci sarebbe nulla. Quindi è da tenere sempre presente quindi coinvolgimento gli aspetti psicologici li vediamo tra qualche minuto con la dottoressa Scappini, Agnese Scappini che ci ha partato su questa strada perché va bene l'esperienza tecnica di questi grandi professionisti che sono qua con me, ma l'aspetto psicologico cosa che tengono tutti presenti, sia dalla Giussi, sia dal dottor Quaglia, dalla sì, dottoressa saluto. Silvia l'aspetto di approccio psicologico è molto importante. Ascoltiamo il suo intervento della dottoressa Gnese Scappini su questo tema. I radicali cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo del lavoro portano ovviamente anche delle criticità. Alcune ne possiamo osservare ad esempio nei passaggi generazionali dove mi trovo spesso a far da consulente, seppur non si può fare un discorso generale perché ogni caso è specifico e si lavora individualmente in quel caso, è vero però che c'è un minimo comune denominatore. Questo solitamente è il grande scarto che viene a crearsi tra la generazione precedente e quella successiva riguardo il sistema di riferimento valoriale. Che cosa si intende per questo sistema di riferimento? Questo è il sistema modo di osservazione che si ha riguardo appunto il mondo e la propria realtà lavorativa, in base a questo si agisce nella propria realtà lavorativa. Tanto più è diverso fra le due generazioni, tanto più si crea conflittualità e non comunicabilità fra di esse. Allora è importantissimo creare un nuovo terreno comune di valori, di modo che si possa agire appunto in comune, perché il valore è sia l'origine il mezzo che l'obiettivo con cui si agisce in azienda. 60 secondi di psicologia finisce qui, alla prossima. Ecco, anche questa è una pillola di riflessione della dottoressa Agnese che però ha toccato, giusi, vero il punto. Beh, ha toccato dei concetti importanti. Il primo è il valore, in termini sia valoriali concreti che in, in valori etici. La parte della comunicazione che è fondamentale all'interno dell'azienda. Io direi fondamentale sempre sia prima che durante che dopo il passaggio generazionale perché comunque mette le, preme, le premesse le basi per la parte successiva che è il futuro dell'azienda. E quindi sicuramente questi due concetti sono alla base da, da, da parte della psicologia comportamentale per intraprendere un progetto di condivisione. È chiaro che un imprenditore o gli imprenditori che devono pianificare il proprio passaggio generazionale in quel momento stanno mettendo al centro quello che è stata la loro storia e quindi stanno capendo che non saranno più il centro della loro azienda ma che ne, ne saranno una parte del centro perché dovranno condividerla con la generazione successiva che non significa non essere più importanti per la propria azienda significa semplicemente condividere a livello strategico alcune decisioni e, alcune, e il percorso dell'azienda e questo a volte mette in crisi i nostri imprenditori, cioè non è un percorso facile perché ha a che fare con noi stessi e chiaramente questo eh, per chi è magari anche un pochino più accentratore rispetto ad altri che non ha applicato appunto come dice il dottor Quaglia non ha applicato ancora bene il concetto della delega è sicuramente un passaggio ancora più radicale ecco. e questo sicuramente è importante Grazie Giussi, tornerò da te Dottoressa Silvia, eccoci qua qualche piccolo esempio che è andato a buon fine qualche cosa che hai seguito che ha dato, voglio dare qualche notizia positiva voglio dare qualche cosa che hai seminato in positivo, dottoressa? Io metterei però prima di questo il focus sul fatto che in questo momento gli imprenditori stanno vivendo un contesto storico abbastanza problematico legato all'innalzamento delle materie prime. Ci sono fondatori di aziende, tra l'altro di aziende che si occupano di. Eh, attività e merci molto diverse tra loro che stanno subendo questa cosa. Pensate quanto è importante il loro consiglio, quella che è la loro esperienza che possono trasmettere alla generazione successiva. Cioè questo è il valore, cioè di fare un passaggio generazionale in cui si fa percepire all'imprenditore fondatore che lui è ancora al perno e quindi lui deve trasferire queste sue conoscenze al figlio o ai figli e che loro ne trarranno benefici, ma non mettere in panchina l'imprenditore, per questo che prima si diceva non affrettiamo un passaggio generazionale, diamo peso e importanza all'imprenditore perché senza di lui non saremmo qui a parlare sicuramente di passaggio generazionale. Ma allo stesso tempo dobbiamo mettere le basi perché queste sue conoscenze vengano trasferite in un percorso più o meno condiviso anche ai figli o ai figli. Quindi, questo, l'individuazione del delfino, alle volte si dice quando si parla di passaggio generazionale, verissimo. Ma per individuare il delfino è necessario verificarne le attitudini, le competenze. Esiste, non se... esiste, dottoressa, anche l'aspetto del, del manager che magari preso esterno, inserito eh, come amministratore delegato o come CEO di un'azienda, possa far crescere magari il giovane all'interno, certo. certo. no, di questo certo spazio? Esattamente è una cosa che tra l'altro noi abbiamo potuto constatare in diverse aziende, il fatto che magari il figlio, banalmente, magari anche solamente per un discorso anagrafico, non era pronto per fare questo, il fatto di trovare un manager esterno che potesse essergli da tutora, da farlo crescere a livello di, dalle banali competenze fino ad arrivare a dargli invece in mano una parte, un ambito in particolare dell'azienda, ha permesso al figlio di avere consapevolezza delle proprie competenze, ma allo stesso tempo ha permesso agli altri stakeholders che gravitano intorno all'azienda di riconoscere questo suo passaggio di crescita fondamentale. Dottoressa, sì, mi ha fatto l'esempio delle, delle materie prime, ma l'azienda affronta Quotidianamente ah, sì, ho varie sì. problematiche. Questa è una di attualità. Al timone, l'imprenditore affronta anche le materie prime. Ma c'è l'aspetto finanziario, ma c'è ma, ma, ma, ma, ma, l'aspetto relazione con i collaboratori, eccetera, eccetera. Dottor Quaglia, un accenno sulle fiduciarie e il trust, e poi passo la giusi sulle polizze, perché il tempo vola. È bellissima la trasmissione, ma dura mezz'ora. Allora, in due parole, a dire e fare un accenno sul trust, e la fiduciaria è veramente difficile. Lo so. Però, eh, allora, il trust è uno strumento che al, può assolutamente prestarsi come contenitore per trasferire il determinati patrimoni, tra cui in primis sicuramente l'azienda, e fare in modo che questo trasferimento di patrimonio abbia le caratteristiche di essere tutelato. Sappiamo che eh, noi dobbiamo sempre avere una visione di lungimiranza, cioè pensare oggi e immaginare quello che potrebbe essere la realtà tra anni per fare in modo che questo patrimonio sia protetto da tanti aspetti che possono essere e spaziano da aspetti puramente legati alla vita dell'azienda ma anche alla vita della famiglia piuttosto a tutta una serie di situazioni che possono essere eh, elemento di aggressione a questo patrimonio. Il Trust è uno strumento eh, tutto sommato una volta compreso e definito anche semplice nella sua gestione che permette di raggiungere notevoli eh, obiettivi eh, riteniamo che eh, il ruolo del trustee cioè il, la figura professionale che gestisce questo strumento debba essere una società un'entità un giuridica e non tanto una persona fisica questo per una serie di elementi e quindi la società fiduciaria svolge il ruolo di trustee o di trust company Unitamente al fatto che la società fiduciaria permette di raggiungere quelle che io chiamo le 3 C, cioè la continuità in primis, cioè non dover associare la vita di un trust a un evento legato ad una persona fisica, una competenza specifica e anche quella di controllo, in quanto le società fiduciarie sono soggette a controlli da parte del Ministero e anche della Banca d'Italia. Benissimo dottore. Ricordo a tutti che potete trovare i profili professionali della dottoressa Silvia Frodo, del dottor Quaglia e della consulente finanziaria Giussi Biondelli su LinkedIn, dove questi temi vengono sviluppati, hanno fatto dei vari webinar che troverete sui loro profili LinkedIn e trattano approfonditamente queste tematiche, dove potete trovare poi anche collegati su YouTube tutte queste tematiche sviluppate in conversazioni un pochino più lunghe che danno il quadro completo dal punto di vista del trust, della fiduciaria. Quindi i loro riferimenti li trovate su LinkedIn, che all'interno ci sono i loro mail personali e professionali per poterli poi contattare, eventualmente qualcuno volesse approfondire di persona, perché a come dicevi tu, ogni azienda ha una sua storia e... Torno da te però dal punto di vista darci un piccolo flash, mancano qualche minuto, lo so che anche per te è difficile, sul magico mondo delle polizze all'interno del passaggio generazionale. Ecco, importante specificare che tutto quello che riguarda la pianificazione patrimoniale non è semplicemente indirizzato a chi possiede un'azienda, quindi noi abbiamo parlato di passaggio generazionale, abbiamo parlato di continuità, di futuro, ma tutti questi concetti ovviamente con la specifica personalizzazione di tutte le soluzioni da adottare è possibile e adottabile anche dalle famiglie che hanno un patrimonio da, eh, da passare, comunque da proteggere per la propria famiglia e per, pro per il proprio futuro, quindi non c'è solo il concetto di azienda ma proprio il concetto di patrimonio dove all'interno c'è un valore, che non è necessariamente un valore con tanti zeri, io quello che specifico sempre è che una soluzione per esempio che è una protezione patrimoniale, di protezione proprio per tutti, è la classica polizza TCM, perché comunque anche famiglie, soprattutto le famiglie magari monoreddito, che vogliono proteggere i propri familiari, i propri cari, le persone che amano, cioè da un possibile evento negativo come come può essere la morte, è sicuramente una soluzione da pianificare e comunque da adattare alle proprie esigenze familiari. Quindi questo per farvi capire che assolutamente la protezione patrimoniale, la pianificazione patrimoniale è un concetto che va esteso ognuno per il pro, proprio contesto familiare. Poi chiaramente esistono anche delle polizze di investimento dove all'interno quindi mettiamo del valore, mettiamo un valore in termini economici e che vogliamo, desideriamo che questo valore sia disponibile ai nostri cari, alla nostra famiglia o comunque al beneficiario, parliamo proprio genericamente di beneficiario nel caso in cui noi non dovessimo esserci più. Quindi questo è un altro concetto, esistono delle caratteristiche, esistono delle polizze di investimento con le classiche caratteristiche giuridiche del contratto assicurativo, quindi impignorabilità, insequestrabilità, esenzione dalla, dalla dichiarazione successoria, il fatto che possa esserci un beneficiario che non è strettamente legato all'asse ereditario, c'è cioè tutta una serie di caratteristiche che possono adattarsi molto bene a ciò che desideriamo per le persone che amiamo. Sicuramente poi questi concetti sono estendibili anche a tutto quello che è il mondo, e qui apro un, un tema e lo chiudo subito, ma è solo per far capire l'interconnessione che esiste tra i vari temi, tutto quello che è il mondo delle persone eh, delle persone fragili, quindi tutto quello che è il mondo del trust nell'ambito della tutela dei soggetti deboli e tutto quello che sono le soluzioni di protezione e di pianificazione patrimoniale per questo tipo di realtà. Quindi questo il concetto base che il patrimonio è al servizio delle nostre esigenze personali e familiari. Grazie, grazie, grazie Giusy. Quindi ricordo che questa puntata è solo un volo d'angelo. Esatto non ha pretenzioso di specificare, nello specifico, entrare nei meandri della fiduciaria, del trust o degli aspetti fiscali che non abbiamo toccato con la dottoressa Silvia che è esperta anche, perché c'è anche questo aspetto fiscale, anche con la Giusi, l'aspetto sì, sì. del passaggio generazionale, bisogna tenerlo, quali strumenti ci sono, quali, come posso fare, come posso ottimizzare, ci sono gli strumenti sì, Faremo sicuramente, torneremo su questo tema, magari con una puntata un pochino più corposa, vediamo dal punto di vista dell'informazione e magari torneremo su quello che ha appena accennato la, la Giussi per quanto riguarda il discorso dei soggetti deboli, in cui sia il dottor Quaglia sia l'autoressa Silvia sono specializzati anche in questo settore molto particolare, in cui il cuore entra dentro nel, a, piedi, a gamba tesa nel, nel denaro. Dici cosa stai dicendo? Sì, ne parleremo in una puntata specifica in cui si parlerà di dopo di noi, per quanto riguarda la legge del dopo di noi, la faremo, magari sotto Natale eh, avremo modo di ritrovare questi graditissimi ospiti. Un saluto veloce per tutti quanti, Giusy, un suo saluto. Grazie di aver partecipato e ci vediamo la prossima settimana. Dottor Quaglia. Buonasera a tutti e alla prossima. Bellissimo grazie. vestito dottoressa Silvia, volevo fare il complimento in diretta, grazie dottoressa. Grazie dell'invito Maurizio. Alla prossima puntata con le imprese protagoniste di Restart.